Ebbene, sta avvenendo una tragedia. La maggior parte delle persone vede le tragedie solo quando arrivano con il botto. Ma se sei sensibile, puoi vederle accadere ovunque intorno a te. Non è che all'improvviso abbiamo pensato al movimento Salva il Suolo. Ci stiamo lavorando da 26-27 anni. Alcuni degli organismi mondiali hanno predetto che in 25-30 anni l'India affronterà una seria scarsità di acqua potabile. Negli ultimi 15-20 anni, molti ruscelli e rivoli che avete visto da bambini non esistono più, sono spariti e basta. Questo non è uno scherzo, questo porterà una sofferenza indicibile alla razza umana. Indicibile. Visto il modo in cui si gestisce la Terra, nei prossimi 15-20 anni non ci saranno monsoni, arriveranno solo più tempeste, un'immensa furia di pioggia che prosciugherà il suolo sia dal punto di vista ambientale che non, sembra che il nostro intento sia quello di lasciare un deserto ai nostri figli, non un mondo vivo. È ora di fare qualcosa a riguardo. Se non lo facciamo, non ha alcun senso essere un essere umano. Se questi 60 milioni di persone nel Tamil Nadu si rendono conto di cosa bisogna fare, in soli cinque anni si può avere un'intera area verde. i riflettori sono puntati su un progetto chiamato green hands in india abbiamo iniziato una campagna di massa e ho investito sei anni a piantare alberi nella testa delle persone questo è il terreno più difficile credimi è un peccato che 700.000 alberi sia un guinness dei primati voglio vedere tutti battere questo record Se pianti 114 milioni di alberi nel Tamil Nadu, il 33% diventerà manto verde. Se non risolviamo il problema, non ci sarà più niente da risolvere dopo un po' di tempo. Questa cosa di piantare gli alberi è saltata fuori essenzialmente perché volevamo salvare il suolo. Se gli agricoltori si suicidano, sappi solo che non è per la banca, è per la terra. La terra sta diventando sempre più debole. Stiamo riempendo la terra di veleno come matti. Supponiamo che tutti i vermi vengano avvelenati e diciamo che muoiono in grandi quantità. Milioni di persone moriranno proprio così. Ho preso migliaia di persone. Ciò che loro espirano, gli alberi inspirano. Ciò che gli alberi espirano, loro inspirano. Portare questa consapevolezza nelle persone che quello che pensi sia me stesso non è entro i confini della tua natura fisica. Va ben oltre. Questa non è una protesta, né uno sciopero. Questo è un movimento per aumentare la consapevolezza che i nostri fiumi si stanno esaurendo. Tutti, quando dico tutti, tutti coloro che consumano acqua devono manifestare per i fiumi. Perché questo viaggio? Potrebbe non accadere nel corso della nostra vita, ma dobbiamo impostare la direzione ora per una soluzione. L'acqua che scende sotto forma di pioggia non siamo in grado di metterla nel suolo, principalmente perché non c'è contenuto organico e non ci sono abbastanza alberi nella vegetazione. Se piantiamo questi 2.420 milioni di alberi, i laghi saranno pieni, i pozzi saranno pieni, soprattutto il suolo sarà umido per la maggior parte dell'anno. È questo ciò che occorre, ecco perché poveri colli. Il nostro stesso corpo è suolo. Se il suolo non è ricco e in salute, questo corpo e ogni altra forma di vita non possono stare bene. Quindi, dal punto di vista ecologico, dal punto di vista del cambiamento climatico, la cosa più importante è che dobbiamo avere un approccio consapevole su come gestiamo il nostro suolo, come rigeneriamo il nostro suolo, come rivitalizziamo il nostro suolo.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 This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body.